Allora, salve a tutti, cerchiamo di riprendere un po' le fila di quello che sta succedendo, cerchiamo di capire dove si vuole andare, dove vogliamo andare, dove invece altre volontà eh, vorrebbero portarci. Per esordire voglio leggervi un documento, è un documento reale, anche se adesso è stato cancellato, stava sul sito del eh, Global Forum di di Davos, no? eh, e eh, questo documento dice queste parole. Io ve lo leggo e poi da qui partiamo. Benvenuti nell'anno 2030. Benvenuti nella mia città, o dovrei dire la nostra città. Non possiedo nulla, non ho un'auto, non ho una casa, non posseggo alcun elettrodomestico o vestito. Potrà sembrarvi strano, ma tutto ciò ha perfettamente senso per noi in questa città. Tutto ciò che voi consideravate un produttore è diventato un servizio. Abbiamo accesso ai trasporti, agli alloggi, al cibo, a tutto ciò di cui abbiamo bisogno nelle nostre vite quotidiane. Poco per volta tutte queste cose sono diventate gratuite, quindi non ha senso per noi averne tante. Le prime a diventare digitalizzate e gratis per tutte sono state le comunicazioni, poi l'energia pulita, il prezzo dei trasporti è crollato, per noi non ha avuto più senso possedere un'auto, perché in pochi minuti possiamo chiamare un veicolo a guida automatica o un'auto volante per i viaggi più lunghi. Nel momento in cui il trasporto pubblico è diventato più semplice, più veloce e più conveniente dell'auto abbiamo iniziato a spostarci in maniera più organizzata e coordinata. Adesso faccio fatica a credere che abbiamo accettato ingorghi stradali, traffico, per non parlare dell'inquinamento causato dai motori a combustione. A che cosa pensavamo? A volte, quando vado a far visita ad alcuni miei amici, uso la mia bici, amo l'esercizio fisico, la corsa in bicicletta, è come se l'anima mi accompagnasse lungo il viaggio passeggiare, andare in bici, cucinare, disegnare, è tutto perfettamente a senso e ci ricorda come la nostra cultura sia nata da un rapporto stretto con la natura. I problemi ambientali sembrano lontani, la nostra città eh, non, non chiede nessun affitto perché quando non ne abbiamo bisogno qualcun altro utilizza il nostro spazio libero. Il mio salotto viene usato per incontri di lavoro quando io non ci sono, di tanto in tanto scelgo di cucinare per me, è semplice, gli utensili da cucina mi vengono eh, consegnati alla mia porta in pochi minuti. Da quando i trasporti sono diventati Gratuiti, abbiamo smesso di avere tutte queste cose ammassate nelle nostre case perché tenere una macchina per la pasta e una padella per le frittelle stipate nelle nostre dispense. Possiamo semplicemente ordinarle quando ne abbiamo bisogno. Ciò ha reso più semplice anche la svolta dell'economia circolare. Quando i prodotti vengono trasformati in servizi nessuno ha interesse per delle cose con vita breve. Tutto viene progettato per durare, essere riparato e venire riciclato. I materiali circolano più rapidamente della nostra economia e possono essere trasformati in nuovi prodotti. I problemi ambientali sembrano lontani dato che utilizziamo solo energia pulita e metodi di produzione puliti. L'aria è pulita così come l'acqua e nessuno oserebbe toccare le aree naturali protette, in quanto costituiscono un grande valore per il nostro benessere. Nelle città abbiamo molti spazi verdi, con piante, alberi ovunque. Continuo a non capire perché in passato abbiamo ricoperto di cemento tutti gli spazi liberi. Shopping, lo shopping, non riesco a ricordare cosa sia. Per molti di noi si è trasformato nello scegliere le cose da usare. A volte lo trovo divertente, altre, voglie, altre, altre volte voglio che sia l'algoritmo a farlo per me conosce i miei gusti meglio di me. Quando l'intelligenza artificiale e i robot ci hanno sostituito nella maggior parte dei nostri lavori, abbiamo improvvisamente avuto tempo per mangiare bene, dormire trascorrere tempo con altre persone. Il concetto dell'ora di punta non ha più senso, si tratta più di tempo per pensare, per creare per lo sviluppo. Per un po' tutto si è trasformato in puro intrattenimento, e soltanto all'ultimo abbiamo scoperto come utilizzare tutte queste tecnologie per scopi migliori e non solo per ammazzare il tempo. Fuori città le persone vivono stili di vita diversi. La mia più grande preoccupazione è rivolta a tutti coloro che non vivono in città, quelli che abbiamo perso lungo la strada, quelli che hanno deciso che tutta questa tecnologia sia diventata troppo, quelli che quando l'intelligenza artificiale e i robot hanno... Assunto il controllo di gran parte dei nostri lavori, si sono sentiti obsoleti e inutili. Quelli che si sono arrabbiati contro il sistema politico e vi si sono rivoltati contro. Vivono stili di vita diversi fuori dalla città. Alcuni di loro hanno formato piccole comunità autosufficienti. Altri sono rimasti nelle case vuote e abbandonate dai piccoli paesini del XIX secolo. Di tanto in tanto mi infastidisce il fatto che non abbiamo una vera privacy. Non posso andare da nessuna parte senza venire registrato. So che, da qualche parte, ogni cosa che faccio penso o sogno viene registrata. Spero soltanto che nessuno la usi contro di me». Tutto sommato è una bella vita, di gran lunga migliore rispetto alla strada che stavamo percorrendo quando è diventato chiaro che non potevamo continuare con lo stesso modello di crescita stavano avvenendo tutte quelle cose terribili malattie del benessere, cambiamenti climatici, crisi dei rifugiati, degrado ambientale città completamente congestionate, acque inquinate, aria inquinata, disordini sociali, disoccupazione abbiamo perso troppe persone prima di riuscire a comprendere che potevamo fare le cose in maniera diversa allora, questa eh, Ida Hawken, ecologista, eccetera, ha pubblicato questa, questo bellissimo manifesto, diciamo futurista. E io l'ho letto e dopo una prima impressione in cui la razionalità mi diceva ma sì, ma è tutto logico, va bene, è anche affascinante. E un senso di freddo glaciale si è impossessato di me e mi sono rivenute alla mente le immagini eh, di film come The Truman Show oppure Fahrenheit 451. Eh, che eh, da, eh, 451, dal romanzo di Bradbury e il film di Truffaut, eh, che raccontavano appunto già questo tipo di evoluzione. Perché la signora, probabilmente dovete, dovreste leggerlo, eh, lo trovate in giro se digitate appunto eh, Ida Hawken, documento per il futuro nel 2030, la signora eh, manifesta una, una, una volontà credo, non credo che la ignori realmente, di ignorare qual è la struttura reale dell'essere umano, della vita e della natura. Ma è un indizio molto importante su eh, come si stanno muovendo le cose nel mondo. Se ci fate caso, no, in tutto questo eh, grosso proclama, non viene mai, mai pronunciata la parola libertà. La parola che manca di più è libertà. La libertà è un concetto molto complesso, è un concetto che in realtà prevede l'accettazione del diverso, dell'altro da me. Quello che si fa fatica a concepire in questo Andamento degli eventi è proprio l'esistenza del diverso, dell'altro da me. È difficile accettare che qualcuno non voglia andare in una direzione che tu richiedi sia, ri, richiedi, ritieni sia la più bella possibile, immaginabile, no? come questa signora probabilmente ritiene. E, ed è stata disponibile nella sua immaginazione futuristica a sacrificare tutto. Eh, compresa tutta la sua intimità che viene registrata, ciò che penso e sogno eh, viene, registrato, no? viene registrato nel tentativo di annullare il male. Ma che cos'è questa roba? Questa è una follia ontologica. La relazione fra bene e male è inestinguibile, non cesserà mai, questo lo dico anche a voi eh, che in questo momento siete convinti di combattere per il bene ed è bene che sia così perché effettivamente c'è uno squilibrio in atto ma io ripeto sempre noi non dobbiamo arrivare a schiacciare ciò che riteniamo essere il male, cioè la parte avversa. Dobbiamo eh, trovare l'equilibrio con questo. I ladri continueranno a esserci, gli sfruttatori, eh, i criminali, le persone che ci vogliono far male devono esserci perché esse portano il motore del mondo in movimento. Il problema è quando questo raggiunge un livello tale come adesso che eh, non c'è equilibrio e quindi in realtà eh, c'è uno stato avanzante di putrefazione che coinvolge tutto il mondo e al quale è giusto che noi ci opponiamo combattendo, eh, spiritualmente soprattutto, perché questa è una, una questione spirituale, filosofica, spirituale. No? Quindi proprio a livello filosofico vi voglio far notare proprio questa cosa qua. Io ho delle conoscenze molto vicine di persone che hanno fatto il percorso del nostro Mr. Drake, del nostro signor Schwab, di questi signori ehm, che posseggono eh, pezzi di mondo e che arrivati a un certo punto cominciano a ipotizzare forse perché annoiati, forse perché inebriati dal mito del demiurgo che vuole plasmare la terra e si redime da tutti i suoi peccati e vuole plasmare un futuro migliore per l'umanità. Ma il problema è che per pensare un futuro migliore dell'umanità bisogna avere già dentro l'umanità splendente, bisogna avere un'anima che tutta la vita ha lavorato per comprendere, accettare, accogliere e crescere. Quindi, eh, se quest'anima non ha questo allenamento, ciò che immaginerà sarà un futuro distopico, scorretto e parziale, come io ritengo sia questa immaginazione della signora Hawken. Perché la signora Hawken vorrebbe rendere tutto pulito, perfetto e asettico sacrificando qualunque cosa a questo, ignorando che il motore della vita invece è in questo contrasto, nel contrasto che porta le persone con idee differenti a convivere, a volte a combattersi, a volte a reincontrarsi, ma a muovere tutto, eh, tutto sotto la bandiera principale della libertà. Perché quello che vediamo, in effetti, è che quello che... Eh, perché, perché non ci si fida della signora Ida Hawken, no? Al di là dell'analisi che possiamo fare del suo documento, ci sono delle cose fondamentali che non tornano. Guardate come si stanno muovendo eh, questi pseudogovernanti, no? Loro non accettano eh, un'opinione differente, c'è la censura non comprendono il valore spirituale gravissimo di, eh, di diciamo, provvedimenti come l'isolamento, come eh, l'allontanamento, il distanziamento sociale, il mascheramento, il non respiro. Tutte queste cose che ho detto già in altri video, l'hanno detto anche i, i buoni Berlick e Malacoda, sono degli strumenti simbolici potentissimi. Questi strumenti simbolici potentissimi, se tu realmente hai interesse il bene dell'umanità, ti dovresti rendere conto che oltre a essere scientificamente molto, molto, molto, molto, molto discutibili, sono in realtà molto più pesanti di quelli che il semplice materialismo ci farebbe credere. Hanno un valore simbolico, spirituale, enorme. Per cui se tu veramente avessi un'anima grande e fossi interessata al bene dell'umanità, quando vai a fare i tuoi pesi dicendo ok, cosa possiamo fare, c'è un'emergenza, quello che è giusto fare, quello non è giusto fare, ecco sapresti benissimo che mettere una maschera all'aperto sotto eh, l'aria, la, il sole della vita è la cosa peggiore che puoi fare proprio sia simbolicamente ma anche proprio naturalmente. Non lo sai e non lo prendi in considerazione perché la tua anima è ammalata, la tua anima è ammalata e non vede, non vede ciò che è realmente il bene potenziale eh, dell'umanità. Ha una sua idea distopica e distorta, quindi questi signori sono convinti di poter fare il bene dell'umanità attuando e implementando il sistema di controllo che noi sappiamo dei nostri amici a occhi a mandorla che stanno verso est. Questi signori sono convinti che eh, l'essere umano mediamente sia da considerarsi come una mucca d'allevamento. Ovviamente la responsabilità è di tutti noi perché noi abbiamo accettato di trattare un animale libero come una mucca in quel modo orribile con cui viene tuttora trattato, cioè eh, due metri di spazio, mangiare a volontà, addirittura il tappo sullo stomaco in alcuni casi la musica perenne che gli allieta la vita, la passeggiatina ogni tanto per sgranchirsi le gambe, antibiotici a volontà e tanto latte che genera poi tutto quello che sappiamo di intolleranze eccetera, se non peggio ricordatevi la mucca pazza. Noi abbiamo accettato questa roba, noi siamo responsabili, noi, noi siamo responsabili di questa cosa qua, per cui certe persone hanno cominciato a pensare che si potesse fare questo con l'umanità, che l'umanità poteva essere felice, imbottita di Netflix, con un reddito di cittadinanza, senza necessità di fare nulla e questo potesse essere lo stato di felicità. Ora attenzione perché il discorso è complicato, il discorso è molto complicato, perché noi abbiamo di fronte il vero diaballo. Diaballo, che è l'etimologia di diavolo, è colui che ribalta le cose. Quindi delle cose che sarebbero buone vengono trasformate in degli strumenti veramente di perdizione. Il reddito di cittadinanza, cioè il fatto che io in qualche maniera ho la possibilità di vivere senza eh, dovermi schiavizzare a qualche forma di lavoro che non amo per sopravvivenza è un'idea buona e, e probabilmente è una cosa che se riusciremo a fare la faremo eh, nel tempo, ma non dovrebbe essere sottoposta a nessuna condizione non dovrebbe avere la condizione di essere schedati, tesserati, perdita della privacy, eh, applicazioni di vario tipo e chip di vario tipo che controllano dove noi stiamo. Vedete come all'applicazione ci siamo arrivati, vedete che adesso eh, tutti quanti, eh, io quanti amici ho che pur di sfuggire a questa cosa si sono fatti il marchio verde elettronico. Signori miei, l'obiettivo è principalmente quello L'obiettivo, adesso eh, credo che avrete letto la notizia che l'Unione Europea ha prolungato fino al 2023, a giugno del 2023, l'uso del, del marchio verde. L'ha prolungato perché in realtà quello è uno strumento molto utile in quest'ottica di controllo totale. Nell'ottica del controllo totale non ci può essere una reale felicità. Quello che traspare dalla descrizione del nostro, della nostra Signora è un universo veramente triste e freddo, dove non ci sta la possibilità nemmeno di sbagliare. Non esiste questo, noi non dobbiamo avere paura del male, della morte, dello sbaglio e dell'errore, perché attraverso l'errore che l'essere umano sperimenta, cresce, conosce ed evolve. Perciò se tu mi togli la possibilità di sbagliare perché mi controlli in tutto e per tutto, quindi annulli la criminalità, annulli l'errore annulli e l'errore non si può annullare, ripeto, la chiave è nell'equilibrio, non nello schiacciamento. Ma questo ve l'ho già detto perché ci sono i nostri batteri che si comportano nello stesso modo dentro di noi, quando prevale una forma batterica che eh, diciamo eh, non va bene si attivano le altre forze, ma il momento in cui anche noi tramite gli antibiotici cioè eliminiamo la forma batterica nociva al di sotto di una certa quota di equilibrio, Pensate che i batteri inerti vanno a ricomporre i batteri neri, tra virgolette, che noi abbiamo eliminato esagerando. Esagerando. La chiave di tutto è nella misura. La chiave di tutto quanto è nella misura. Nella nostra capacità di vivere cercando di stare attorno all'equilibrio, sapendo che l'equilibrio si passa sempre da una parte o dall'altra, ma dipende da quanto. Noi adesso siamo all'apice di uno squilibrio per cui dobbiamo sollevarci per combattere questa cosa e per risolverla ma siamo all'apice non dobbiamo desiderare di schiacciare tutto il nero il momento in cui desideriamo di schiacciare tutto il nero andrà a finire molto male perché questi signori fanno questo è molto semplice ve lo spiego visto che io li conosco perché vi ho detto ho oh, delle vicinanze proprio familiari con persone che vivono in quell'ambito perché si sono stracciati l'anima strada facendo. Questi personaggi grossi che voi vedete e che adesso diciamo dichiarano di volere il bene dell'umanità eh, hanno fatto una strada piena di nefandezze di ogni tipo per arrivare a essere gli strapotenti che sono, pieni di nefandezze di ogni tipo. Hanno veramente fatto le cose più atroci con il denaro e per il denaro. Quando tu hai un'anima che si fa a brandelli strada facendo, anche se c'hai un momento di rivelazione, vogliamo dargli il beneficio del dubbio e improvvisamente capisci che vuoi fare il benefattore dell'umanità, la tua anima a brandelli non ti permetterà di capire qual è il bene dell'umanità. Questa è la realtà. Quindi questi signori dovrebbero prima di tutto coltivare un recupero delle facoltà spirituali che hanno perso strada facendo per tutte le schifezze che hanno fatto perché se no le loro immaginazioni le loro immaginazioni diventano il terrore dell'umanità e non il benessere dell'umanità ovviamente tutto questo è legato proprio alle azioni che loro hanno fatto in continuazione per arrivare lì capite, non si può pensare di fare una strada piena di male, chiamiamolo così, hm? chiamiamolo così, di male, e poi improvvisamente avere l'illuminazione sul bene, perché tu non comprenderai proprio ciò che è bene, per cui immaginerai di usare le stesse modalità che hai imparato, in questo caso il controllo e la violenza, nei confronti da chi di chi dissente da te, con te, per ottenere il tuo paradiso immaginato che diventa il gioco a cui questi signori annoiati stanno giocando adesso. Quindi nella loro noia, nel loro tentativo, io lo chiamo l'effetto di Thanos, no? se, se, avete avuto dei, se avete dei figli per cui vi siete dovuti vedere gli Avengers, ci sta questo personaggio di Thanos che racconta esattamente questo. Questi signori pensano di sapere qual è il bene dell'umanità e sono disposti a fare qualunque cosa per ottenerlo e non si capisce che purtroppo il più grande errore che l'umanità storica abbia partorito è la frase di Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. Non è vero, è falso, è completamente falso, perché il mezzo invece condiziona il fine. Purtroppo, se non si capisce questo, continueremo a partorire abomini mentali, concettuali, distopici, perché il mezzo condiziona il fine. Io non posso ammazzare, stuprare, corrompere, per perché ciò al fine più grande di salvare l'Italia dal condizionamento degli Stati Uniti o dalla eh, qualsiasi minaccia si possa immaginare, perché mentre tu lo fai genererai queste cose nel tempo che ritorneranno a tormentarti. La storia italiana si basa sostanzialmente su questo, i nostri Padri fondatori, in realtà molti di loro, hanno operato in questo modo, facendo accordi con forze eh, perdute, eh, forze malvagie possiamo chiamarle, eh, molte volte in buona fede, perché erano convinti che dovevano fare così per salvare la situazione che era estremamente complessa e aveva bisogno di eh, estremi rimedi. Ma in questo modo hanno generato generazioni di corruzione e di male, perché se tu corrompi tutta una classe politica nel tentativo di evitare di cadere sotto l'influenza di chi che sia, in realtà in quel momento, anche se tu, potresti eh, credere di aver raggiunto il tuo obiettivo temporaneo, hai seminato il male per le prossime generazioni che essendo state corrotte genereranno ancora più corruzione. Quindi tutto quello che noi stiamo vivendo, quando si dice eh, io rimpiango la relazione fra DC e PC, no, no sono stati loro che l'hanno creata. Questa situazione l'hanno creata loro, l'hanno creata perché pensando di avere un fine più alto hanno giustificato i mezzi malati che hanno usato. I mezzi devono essere invece il nostro fine. Il mezzo è lo strumento che qualifica dove arriveremo. Quindi è fondamentale che capiamo questa cosa. Non si può ottenere niente di buono se il mezzo è malato ti sembrerà di aver ottenuto qualcosa sul momento ma nel tempo tutto ciò ti tornerà indietro moltiplicato per mille quindi cosa dobbiamo fare noi allora prima di tutto dobbiamo smascherarli perché queste persone hanno dei punti deboli hanno dei punti deboli eh, e come si riconoscono nelle loro incongruenze proprio con i mezzi e con i fini persone che praticano la censura l'intimidazione, l'aggressione violenta, l'etichettatura, no? pensate a tutte le etichette date, la non discussione scientifica, perché lo vediamo, no? sospensioni, eccetera, sono evidentemente eh, dissonanti con le loro proclami invece di bene collettivo e via dicendo. Il bene collettivo si fa accettando la discussione, accettando la diversità e dandogli la dignità che merita. Quando io non lo faccio, in realtà parlo di bene collettivo, ma stalo, sto lavorando per una società totalitaria di controllo e, e basta. Questo è. E, questo è il limite del, diciamo, e quel pseudo comunismo perché la parola comunismo è una parola bella ma applicata come è stata applicata invece è un, un abominio quindi noi abbiamo dei, dei signori che applicano un abominio perché pensano di poter imporre quello che loro credono essere la verità e quello che loro credono essere il bene dell'umanità a tutti gli altri e sono disposti a incarcerare, a perseguitare, a censurare e negano qualsiasi tipo di dibattito. Bene, voi saprete che si stanno mentendo, quindi quando qualcuno vi dice no ma vedi è tutto nel bene collettivo, sì nel bene collettivo è l'obbligo, l'obbligo è nel bene collettivo, questo è un ossimoro e non si può dire che l'obbligo è un bene collettivo quindi non, è proprio inaffermabile questa cosa qua e badate che non esiste non esiste possibilità, perché la libertà è un fatto oggettivo, tu mi devi consentire di essere libero, non, sicuramente ti devi difendere se io ti aggredisco, ma se io non ti aggredisco e sei tu che vuoi violare i confini del mio corpo, questo non è accettabile, è un limite molto preciso, è stato statuito da tanti filosofi e dopo il nazismo è stato chiaramente detto i confini del mio corpo sono sacri, io non ti sto aggredendo, tu devi rispettare la mia libertà individuale se no tutto quello che dici non ha nessun valore. Dobbiamo stare uniti? Allora ci metterà un po' questo sistema a crollare, crollerà perché come vi sto dicendo e dimostrando ha delle basi malate, corrotte, che sono in putrefazione, quindi verrà fuori sempre di più questo contrasto, questa eh, incapacità di sostenere la linearità del loro pensiero e quindi crolleranno perché non c'è il fondamento nella natura. Loro pensano di poter seguire un progetto partorito dalla mente umana ma nella loro arroganza non sanno che la natura va molto oltre loro e che non permetterà letteralmente che questo si avveri. Ma quanto tempo ci vorrà? In parte dipende da noi, da quanto noi ci attiviamo, ma in parte ci sono delle forze che sono grandi e che devono eh, diciamo esplodere, scontrarsi tra di loro e annullarsi, e questo richiede tempo. Quindi nel frattempo noi dobbiamo creare delle comunità parallele, diffuse, non devono essere centralizzate perché sennò tutta questa volontà di violenza andrà a finire che andrà a cercare i luoghi dove ci si oppone e per perseguitarli. Invece devono essere luoghi diffusi, noi dobbiamo essere liberi e in rete ma diffusi, quindi alla fine eh, irrintracciabili in un luogo solo. Questo è importante li distinguerete perché essi non hanno capacità di compassione, hanno partorito questo progetto folle di controllo totale per andare verso una società eh, organizzata, ordinata, curata, pulita, eccetera, eccetera, ma non hanno compassione. Quando vedete che non c'è compassione potete stare tranquilli che il problema eh, lì si manifesterà. E quindi quello non è un leader da seguire. I leader che possono essere seguiti, leader del futuro, devono essere creature estremamente compassionevoli. Questo è molto importante. Coltivare la forza spirituale, fare di tutto per coltivare la forza spirituale, perché è quella che ci porterà oltre, che ci permetterà di assorbire e trasformare qualsiasi colpo noi riceveremo. Assorbire e trasformare qualsiasi colpo che noi riceveremo. Questo è molto importante, coltivare la forza spirituale. Creare economie parallele, creare economie parallele è un altro punto centrale, perché questi signori si basano comunque sul dominio del denaro. La loro strada, anche qualora avessero avuto un'illuminazione distorta alla fine, si è basata sulla centralità del denaro e del potere. Il denaro e il potere sono degli strumenti, non sono dei fini. E Dobbiamo anche dentro di noi vedere dove questo ci prende, perché molti di noi, io ne ho visti tanti, eh, pensano di combattere il, questo, questo tipo di società corrotta, ma dentro di loro hanno il seme della stessa corruzione, non desiderando altro che diventare potenti come i potenti che combattono, non, non desiderando altro che diventare ricchi come i ricchi che combattono. In realtà è proprio dentro di noi invece questo, tra virgolette, nemico che va eh, ricondotto al luogo che merita non va eliminato, ribadisco va integrato nella maniera appropriata in equilibrio il potere e il denaro sono degli strumenti non sono dei mezzi ecco queste sono diciamo, le cose fondamentali che io ci tenevo a dire eh, per, per capire adesso è fondamentale che noi riscopriamo la capacità di unirci al di là delle tante differenze, in questo momento non sono importanti tutte le differenze che molto spesso mi vengono dette, ma io con questi non ci... ma io con lui non ci... ma io... non è importante. Eh, cercate di fare un ordine di priorità. In questo momento la battaglia centrale è la battaglia per la libertà. È la battaglia per la libertà che è la più importante. E dobbiamo unirci con chiunque sinceramente desideri la libertà del genere umano e dell'essere umano. Dobbiamo capire che non è, il, per esempio, tutto il discorso sulle tecnologie... Questo discorso è fondamentale, dobbiamo riuscire a capire che la tecnologia non è una cosa che noi possiamo eliminare, non facciamoci passare per i neo austrolopitechi, non, non, non è questo quello che dobbiamo comunicare, la tecnologia è un mezzo, è uno strumento, ma non può diventare centrale e uno strumento di controllo delle nostre vite. Per cui quello che io lancio fondamentale un lavoro che spero che persone più competenti di me in questo campo, quindi avvocati, giuristi, Mauro Scardovelli, Marco Guzzi, ehm, ehm, Ugo Mattei, ecco questi, questi personaggi che stanno combattendo per la nostra libertà eh, riescano, riescano a convergere e a generare quella che secondo me può essere l'unico pilastro possibile per permettere tutto cioè una legge nuova sulla privacy che abbia l'inabbattibilità di una legge veramente fatta bene, quindi di riprendere tutte le norme della privacy di riprendere eh, tutta la legge, riscriverla ristrutturarla in maniera tale che il garante della privacy non possa essere influenzato come adesso è stato eh, che sia veramente blindata perché quella deve essere un monumento della libertà dell'individuo probabilmente non dovremmo nemmeno chiamarla più legge sulla privacy ma proprio eh, dovrebbe essere proprio un, un uh, documento sulla libertà, una, una legge di libertà, una legge che sancisce al di là di tutto la libertà dell'individuo e quindi la libertà dell'individuo di conservare la sua intimità, la sua uh, riservatezza di qualunque dato lo riguardi e questo deve essere uh, veramente fatto ad arte, deve essere un capolavoro della mente umana. La creazione di questa nuova legge, documento, eh, deve essere il baluardo e veramente il capolavoro della nuova era. Il capolavoro sul quale si deve fondare la nuova era che non rinuncerà perciò alla tecnologia e a tutti gli avanzamenti del pensiero intellettuale tecnologico umano che sono meravigliosi ma essi saranno sottomessi alla legge della libertà dell'essere umano perciò eh, come già in realtà sta scritto ma ottimizzando il tutto e creando veramente un pilastro dell'umanità futura bisogna creare e combattere su una legge che impedisca letteralmente a qualsiasi tipo di eh, strumento di penetrare nella nostra libertà individuale e questo è fondamentale e credo che potrebbe essere un'azione concreta che eh, segnerebbe veramente un passaggio epocale quindi eh, questo è un mio invito che io lancio a lavorare, a collaborare insieme per creare questo pilastro e in più i punti che vi ho già detto, no? stare uniti, coltivare lo spirito e costruire una nuova economia, è fondamentale dove il denaro ritorni a essere strumento e non fine, e eh, riconoscere, riconoscere i falsi profeti che, ripeto, li distinguete subito. Non hanno la compassione. I falsi profeti non provano compassione, non vi possono guidare, non vi possono indicare una strada, perché la strada del nuovo essere umano si basa sulla compassione. Qui mi fermo, insieme, arriveremo ovunque, dobbiamo comprendere che noi siamo la complessità e l'accettazione. L'altra forza è una forza che procede senza argini e che alla fine divorerà se stessa. Ma noi dobbiamo avere la capacità di continuare ad accogliere, accettare, trasformare, costruire e crescere. E tutto questo si riassume sostanzialmente nella capacità di amare, di amare e avere compassione.